Siamo arrivati all'ultimo talk di questa edizione del Freelance Camp dedicata alla sostenibilità e quindi chi meglio di Antonella Gallino può concludere. Antonella, ti invito sul palco. Ciao Antonella, benvenuta. Ah. Grazie, buongiorno. Tu ci parli della tua esperienza con um, Home Exchange, di cui sono molto curiosa, e quindi di come rendere più sostenibili anche i nostri, i nostri viaggi di lavoro e non. Ti lascio la parola. Certo. Grazie. Grazie, Sandra. Buongiorno. Allora, oggi parliamo di scambio casa. Cominciamo col definire. Che cos'è? Scambio casa è quando una persona viene a casa tua mentre tu non ci sei. E tu cosa fai? O vai a casa sua nello stesso momento, oppure più avanti, quando avrai modo di farlo, oppure vai a casa di una terza persona, grazie a un meccanismo di community che fa un gioco di compensazioni, che poi vi spiego. Prima di entrare nel merito tecnico di quello che è lo scambio casa che, che sto provando a fare, vi voglio dare una lettura interpretativa di tre soddisfazioni che ho con questo tipo di visione. Oggi abbiamo parlato tanto di condivisione. Primo, condividiamo un bene immobile, una cosa che il codice civile definisce come inamovibile lo mettiamo in circolo, quindi diamo spirito a qualcosa di pesante e chiunque abbia investito in una casa sa cosa vuol dire. Secondo, in realtà non condividiamo solo un bene, ma condividiamo un'idea di ospitalità e condividiamo dei valori che è molto bello tenere allenati, la fiducia, il rispetto reciproco. C'è chi chiama questo tipo di viaggio turismo collaborativo, perché è mutualistico si dà qualcosa reciprocamente. Terzo aggiungo, condividiamo un sogno, il sogno che quello che c'è, che esiste, ci basti. Questa cosa l'aveva detto molto meglio di me Guglielmo da Occa, nel XIV secolo, dicendo che non serve moltiplicare le cose se non è necessario. Secondo me applicata alla casa è stupendo e sappiamo quanto il consumo di sia costoso per il pianeta e sappiamo quanto ci sia speculazione sugli affitti, chiusa parentesi, e mi viene da dire, forse possiamo immaginare un mondo in cui limitiamo la moltiplicazione dei beni senza necessariamente limitare i desideri. Un po' di storytelling, un po' di narrazione per raccontare che questa non è stata una storia lineare. Come sempre, i puntini si uniscono alla fine, tutto parte con una frustrazione, cioè io volevo vendere casa ma non ci stavo riuscendo, non ci sono riuscita. Questo perché ho fatto un sacco di appuntamenti, ma le persone che venivano a vedere casa mia la notavano carina, molto particolare, così, ma probabilmente... Mh, non ci avrebbero vissuto, perché insomma è un open space, non ha le pareti, lo dico la casa di Gino Paolo. E a quel punto io ho messo un po' la casa in mano ad altre professioniste, sotto vedete i personaggi della storia, ci sono tanti freelance che oggi vogliono nominare in oggio a questo evento. Letizia è una home stager, prima mi ha aiutato a trattare la casa come un oggetto comunicativo, cioè qualcosa da vendere. Poi Rossella è una professional organizer che mi ha aiutato a fare decluttering e in particolare a sistemare la cucina, che è una cosa che io eh, uso tantissimo, ci cioè tengo tantissimo in alimentazione. Vedendo come loro mettevano le mani in casa mia, ho capito che poteva essere vista con altri occhi, poteva essere valorizzata meglio di come fino a quel momento avevo fatto io. Altro click. Terza scena, l'anno scorso coprogetto un laboratorio sul mercato sostenibile, tra l'altro con due ricercatrici di mercato, in cui mettiamo in dialogo produttori e acquirenti. E Cristina, una delle due ricercatrici, quando parliamo di buone pratiche, insomma condivisibili, di sharing economy, eccetera, tira fuori la sua esperienza con lo scambio casa, lei è una veterana, io, tanto d'orecchi e dico, dal suo intervisto, da capo a fine, insomma, ero tempestata di domande. E da lì sono partita, sono andata a casa sua per la prima volta. La resistenza che avevo era tutta mia, perché cioè, a un certo punto io ho detto, ma chi è che vuoi che interessi in una casa in provincia di Piacenza dove... Diciamo, non c'è un turismo uh, di massa per fortuna però insomma non è esattamente una destinazione richiesta e dove non arriva neanche l'autobus beh insomma nel giro di nove mesi ho fatto già otto scambi di cui quattro in cioè sono andata io e cioè, quattro out, sono andata io e quattro in ho accolto e ho già il primo badge <ride> fedeltà perché, insomma, tra poco è il primo anno che sono abbonata a questo portale di cui vi parlerò oggi, che è Come Exchange. Come funziona? Allora, si fa una sottoscrizione, un abbonamento all'anno, in Europa il prezzo è di 149 euro e con questo prezzo si hanno a disposizione scambi limitati, cioè tutte le case della community. Ovvio che poi... Quando vuoi fare uno scambio, mandi una richiesta. Quindi è come se corteggiassi un pochino la persona. Bussi, ecco, eh, dico. Ho messo un rapporto 10 a 1 per farvi capire che non è che quando mandi una richiesta è, è meccanico, automatico, che l'altra persona accolga. L'altra persona si riserva a sua discrezione, se può, se insomma, per una serie di ragioni, può ospitarti o no. E tutto questo funziona se tu metti a disposizione la tua stessa casa nel circuito, quindi c'è una massima reciprocità. E poi c'è un sistema di feedback reciproci per cui la comunità vuole sapere, eh, un po' come con BlaBlaCar, insomma una cosa la trovo molto simile, uno vuole sapere se chi ospita e chi è ospitato si è comportato bene, se la comunicazione corrispondeva, se la descrizione corrispondeva alla realtà, le solite cose. Lo scambio, attenzione, l'ho anticipato all'inizio, non deve per forza essere reciproco e né tantomeno simultaneo, cioè fatto nello stesso periodo contestuale. Ehm, perché viene usata una moneta virtuale che si chiama Guest Points, quindi ospite, che gioca con un meccanismo di compensazione. Poi ve lo dico ancora meglio, ma prima una pillola linguistica: devo per forza usare i termini inglesi host e guest. Perché eh, l'italiano, voi lo sapete, quando dici ospite, vuol dire sia chi ospita sia chi è ospitato. Quindi secondo me è funzionale, usare l'inglese in questo caso. Allora, per vedere come funzionano i punti, guardate subito l'annuncio di casa mia che ho messo su Home Exchange. Casa mia vale 110 GB, guest points, a notte. Vuol dire che il tuo salvadanaio si svuoterà di quei 110 di GP per ogni notte che passerai a casa mia, dopo che ci siamo messi d'accordo, che abbiamo finalizzato lo scambio, eccetera. Vedete bene com'è la struttura di un annuncio, guardate, non so se vedete la mia freccina, ma guardate in alto a destra, c'è il mio salvadanaio di GP. Io sono una formichina, perché ne accumulo, perché mi piace un sacco ospitare, e poi li spendo. Tra l'altro, le case non è che valgano tutte quello che vale casa mia, nel senso che casa mia vale tutto sommato abbastanza poco. Magari a New York un video locale ti vale 350 punti, perché dipende da in che località sono situate, quindi c'è comunque un gioco di valutazione della casa, anche dai servizi che hai, dai posti letto che hai, eccetera, eccetera. Guarda che ti trovo su Home Exchange. Questo è un piccolo cameo che voglio far fare a Matteo Figoli. Advertiser freelance, ve lo ricorderete perché ci ha fatto uno speech qualche anno fa su come fare pubblicità, su Meta, se non ricordo male, guardalo qua con la sua casa a Firenze, che vale 109 punti. Ecco, in genere quando parlo di scambio casa ci sono delle domande classiche che mi vengono fatte. Io in batteria le ho messe tutte in fila così provo a rispondere anticipandovi. Allora, tu non ci sei quando l'ospite viene a casa tua, nel senso che ti lasci le chiavi e ci sono mille metodi per lasciargli le chiavi. Non entro nel merito perché è molto divertente, però non abbiamo il tempo, ma in sostanza sloggi. Quindi lui entra e non ci sei tu. Anche se è lungo, eh, Home Exchange ha iniziato una modalità per cui tu puoi anche mettere a disposizione una camera la sua sufficiente privacy, una dependenza, eccetera. Però io resterei sullo scambio classico, che tra l'altro è quello che io preferisco, insomma. Per lasciare anche molto libero il mio ospite, io voglio che entri, che usi la casa, che la veda con i suoi occhi, che la usi con i suoi occhi. Lasci la casa così com'è, cioè non ti devi preoccupare di svuotarla. Io sono entrata finora in quattro case e devo dire che erano case normali, insomma, sì, in ordine, agibili, però niente di, insomma, non penso che siano impazziti ecco, per ospitarle, no finisce il gioco. Puoi scambiare con tutto il mondo, quindi a patto che. Stato sia in pace, questa cosa la diciamo perché non è scottata. A patto che ci siano ehm, dei membri, e a patto che l'host accetti la tua richiesta, puoi scambiare in tutto il mondo e se sei host puoi scambiare la tua prima seconda casa. Se hai la fortuna di scambiare una seconda casa, puoi accumulare un sacco di punti e dartene in giro per il mondo senza neanche avere il bisogno di sloggiare. Però vi dico la verità, io da ospite preferisco, cioè da guest, preferisco andare nella prima, perché è più usata, perché è più calda e perché ci sto meglio è più collaudata. A volte nella seconda c'è qualche inghippino. Poi qui, piccolo easter egg, sempre per citare un freelance che è anche il nostro partner tecnico, Calamun, come dimenticare Parigi per Drigo. Ieri sono andata a Ravanarmi, quelli che erano i suoi annunci di quando lui dava la sua casa a Parigi una settimana perché si facessero le coccole al gatto, si dessero le crocchette e le pappe al gatto. Ecco, lui è un precursore dello scambio casa, eh, di solito non ci muoviamo perché magari il gatto ha bisogno di noi o perché le piante devono essere innaffiate, questa è una delle ragioni per cui lo scambio casa funziona, cioè l'ospite, il tuo guest lo può fare per te, ti può curare il gatto, io l'ho già fatto con due case e mi sono divertita parecchio. Puoi viaggiare da solo, in famiglia, con il partner, con un amico, basta che ti metti d'accordo con l'host e che ci siano i posti letto sufficienti. Questa è un'altra domanda tipica, che cosa fai con la dispensa di chi ti ospita? Beh, cioè, non è che eh, eh, ci dai il fondo alla sua dispensa, però è cortesia che l'host ti dica, guarda, il sale, l'olio, l'aceto, il caffè, usa pure i miei. E qui finisce una delle cose secondo me più antipatiche di quando si va in affitto, ma anche in campeggio, che non so chi viene con me nel bungalow al freelance camp, ne sa qualcosa, Um, perché io detesto comprare le cosine tipo il 50 ml dell'olio più scrauso che c'è, il 30 ml del detersivo per i piatti che costa meno che di solito è il più inquinante, il caffè senza diritti sociali, no, è finita questa roba c'è già e non hai bisogno di comprare tutte le piccole porzioncine che sono anche molto mal pensate come spesa. Voglio concludere diciamo con la parte più sentimentale, cioè quali sono i sentimenti che ho provato in questi dieci mesi di esperienza. Allora, dei valori, ho già parlato all'inizio e ci credo veramente, però è un fatto che tu con questa, eh, con questa modalità risparmi una barca di soldi. Di conseguenza ti sposti più spesso e più volentieri. Per cui per me viaggiare è diventato più accessibile non solo post-COVID, ma in generale. Lo faccio più volentieri. Organizzo dei viaggi grazie allo scambio a casa. Vi faccio una piccola incursione nel mio privato, sempre a proposito di freelance. L'anno scorso ho fatto due formazioni in presenza, cosa che oggi siamo. Siamo tirchi nel fare, nel senso che uno dice sì, vabbè, se devo pagarmi una trasferta di quattro giorni a Bologna, una trasferta di tre giorni a Torino. E così mi sono divertita un sacco, sono andata a Bologna in un bellissimo appartamento, ho fatto una formazione di marketing locale con Luca Pove, di local strategy, lo nomino perché insomma è dei nostri. E poi a Torino ho fatto invece un corso di scrittura alla scuola Holden, grazie allo scambio casa. Piccole aneddoti, cos'è successo a Bologna? Era il mio compleanno, la host era un'insegnante di yoga e mi ha regalato una lezione di yoga per il mio compleanno. A Torino ho invitato a cena gli allievi del corso, eravamo in quattro, insomma, una cosa assolutamente su misura. Chiedendo il permesso all'host, ovviamente, loro arcicontenti e mi avevano mandato anche le foto di loro che erano a Parigi, in un bellissimo bilocale di Parigi, insomma, mentre io ero a casa loro. Quando viaggio mi sento a casa, questa è una bellissima sensazione, e qui vi ho copiato quello che è stato il copy di una vecchia home page del sito americano. Adesso Home Exchange ha le localizzazioni gli stati eccetera eccetera ma io ho fatto in tempo a vedere questo questo copy che mi è molto piaciuto perché lo credo vero case vere accoglienze più calde più calorose. poi le case che vedi sono spesso effetto wow perché sono spesso molto carine difficilmente te le potresti permettere in affitto e si vede che la gente ce le ha le mette in rete le condivide ma è stupendo poi un'altra cosa è che apprendi, apprendi dalla casa perché vedi delle soluzioni. A volte sai quando magari devi andare per provare, una, non so, provare uno strumento? A volte lo provi perché ce l'ha l'host. e quindi a me è capitato di dire ma guarda, guarda come funziona bene questa soluzione, guarda come funziona bene questo elettrodomestico, che poi ho preso il ricondizionato, veramente, ma insomma... A volte do anch'io un contributo, per esempio prima abbiamo parlato di portata dell'acqua, mi è capitato una volta di trovare un franciflutto un po' incrostato, di dai figliolo ti faccio fare una notte in aceto, sarebbe meglio l'acido citrico, però insomma cioè, loro quando sono tornati si sono trovato il pinetto che funzionava come due insomma con, con anche la giusta portata. Quindi è proprio uno scambio anche dall'interno. Ci sono spesso dotazioni aggiuntive, come minimo il wifi, la bici, lo streaming, insomma è una casa equipaggiata che vi mette in condizione di fare anche tante cose extra. Qui spendo una parola che credo molto poco abusata, nonostante nelle sostenibilità siamo già in difetto di termini perché già ci suonano troppo ridondanti, oggi ne abbiamo parlato no? di comunicazione a questo proposito. Io devo dire che Gioia non l'ha sentito tantissimo in generale. Siccome è un piacere ospitare, davvero mi è capitato di provarla, lo trovo straordinario, un effetto straordinario di questa esperienza, e poi condivido tantissimo know-how locale. Chi mi conosce sa che sono un po' una parattica di produttori agricoli, cantine naturali, eccetera, per cui subisso i ospiti di informazioni locali. Vedete, quella è una max, uno strumento che potete fare gratuitamente con Google, dove io spiego c'è cioè, a disposizione nella mia zona e una cosa divertente che a volte eh, spiego, cioè, presento, insomma faccio presente i produttori della zona anche agli host che così vengono a conoscere, insomma, divertente. Secondo me Freelance e Scambio Casa eh, si sposano bene per una serie di ragioni, non mi attardo nello spiegarle qui perché ho scritto un articolo, visto che c'è il mio zampino, ho iniziato a collaborare con Home Exchange per i contenuti, una cosa freschissima, e trovate sul blog italiano un articolo, se volete darmi, il feedback mi fa piacere, dove lì ho scritto una sorta di, di vademecum su come il freelance può approcciare questa esperienza con tutti i trucchetti. E ci sono già anche degli annunci di freelance, ce n'è uno di Parigi che vuole venire in Italia, ve lo dico. Per me dipende, magari un paio di settimana. Allora, che cosa ci regala l'exchange in occasione di questo evento? Ci regala una di punti di benvenuto. Che vuol dire che chi entra a patto di inserire il proprio profilo, descrivere completamente la propria casa, quindi descrizione testuale, foto, tutto quello che il portale chiede, e di farlo entro il 30 aprile, se lo fa da questo link che poi vi faremo avere anche in descrizione, insomma tutti i materiali di comunicazione che di Freelance sempre disporrà ottiene 1.700 guest points di benvenuto, che sono circa il 40% in più di quelli che sono, che la dote di chi si iscrive e fa tutte le cose che eh, la community insomma richiede. E co cosa si può fare con questi 1.700 punti? A casa mia 15 giorni, più o meno. Magari a New York una settimana, in Sicilia una vacanza di 10 giorni, vedete voi, che voglio spiegare è che così non dovete per forza trovare qualcuno che per primo voglia venire a casa vostra per partire, potete partire voi come ospiti, così provate l'esperienza da ospitati. Spero di essere spiegata, volevo presentarvi alla fine, l'ho già detto, lo si fa con un posto secondo me è meraviglioso, ma negletto dal turismo, forse per fortuna. Per mestiere, progetto, scrivo contenuti da un lato e mi occupo di local marketing dall'altro. E dai, di lavoro, parliamo un'altra volta. Però sono disponibile per tutte le domande su Home exchange nelle prossime ore, nei prossimi giorni, da qui al 30 aprile. Sono appassionatissima, sono un evangelista, quindi sono qui per tutte le vostre curiosità e dubbi. Grazie Antonella, io devo dire sto già pensando a come preparare casa mia per gli scambi, forse prima devo uccidere l'ingegnere perché mi dia il permesso di fare lo scambio o forse potrei usare qualcosa che non è proprio casa nostra, ma ti ringrazio davvero perché questa cosa è assolutamente da fare e io ce l'ho in programma per il mio futuro e penso anche a molte delle persone che ci stanno ascoltando. Antonella, Grazie. ci vediamo. Ne parliamo altre volte, poi sia online che direttamente in presenza. Grazie di nuovo. Altrettanto, a presto.